Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e ancora una volta con il mio cellulare mi sto godendo questo freschetto di prima mattina e volevo appunto con questo video annunciarvi che partirà il 14 dicembre il prossimo campionato uh, di SimDrivers sponsorizzato da Rebelli in Catania del nostro carissimo amico Rosario Alberio che ce lo sponsorizza e praticamente ho già pubblicato tutto sul forum e credo di aver battuto qualsiasi tipo di record per quanto riguarda Simdivers ci sono già Ben 21 iscritti su 24, cioè ragazzi mancano veramente tre posti. Mi dispiace, non ho neanche avuto il tempo di pubblicare il post, che già, già i posti sono, sono stati presi. Quindi eh, insieme ad Andrea Barocchi lo stiamo organizzando, eh, vedremo se c'è la possibilità di avere delle riserve o magari aggiungere qualche posto. Perché solo 24 posti? Perché eh, quando abbiamo fatto il test già. 26-27 piloti diventava un po' compl complicato per quanto riguarda la gestione, soprattutto eh, problemi di lag e altro, vabbè, legati comunque al server in locale. Quindi abbiamo deciso 24 posti, ma non, non escludiamo la possibilità di aggiungere qualche posticino. Come si svolgerà il campionato? Eh, molto semplicemente sarà a squadre, le squadre saranno scelte dall'organizzazione, cioè da me e da Andrea, sotto con certi criteri che decideremo noi, in modo tale da creare, diciamo, una specie di equilibrio sul campionato e ehm, diciamo anche perché vogliamo che tutti i piloti siano spinti a finire le gare e soprattutto a terminare il campionato. Sarà un campionato molto lungo perché inizia con una prima gara test che non porta punti al, alle squadre per vedere se tutto va bene, per cercare di fare le cose più o meno bene. E... Eh, Abbiamo eh, poi pensato a 10 appuntamenti quindi per arrivare fino agli inizi di aprile, quindi qualcosa di veramente avvincente, sapendo che ci saranno comunque delle date che so, saranno eh, molto vicine, quindi, due date in cui si correrà tre settimane di fila, hm, proprio perché per. Eh, stringere i tempi per quanto riguarda appunto la fine del campionato per il momento non ci sono primi in palio ma non si sa mai si possono aggiungere eh, ci sono alcune particolarità del campionato che vi lascio andare a scoprire per chi è interessato sul forum simdrivers.eu nella, nella sezione eh, Race Room Experience sotto il campionato di DTM Rebelling Catania e, e niente ragazzi andate a, a leggere se siete interessati per partecipare veloci perché mancano veramente pochissimi posti e soprattutto per chi ci segue, eh, ricordate che ci sarà comunque, eh, spero, una live ad ogni appuntamento. Quindi ragazzi, come al solito, se la proposta vi piace, il video vi piace, pollice in su, non esitate a lasciare un commento e perché no, se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, noi ci vediamo prestissimo, da Fabrice è tutto, ciao!